Lei conferma che a ottobre-novembre, diciamo in autunno, eh, la metro C a, arriverà a San Giovanni e ci sarà l'interscambio con la metro A. Possiamo dare... Assolutamente, assolutamente sì, insomma, stiamo lavorando per, per quel periodo, per l'autunno, diciamo ottobre-novembre, ecco, tendenzialmente ma senta, dopo Colosseo che cosa succede? Perché io ricordo tanti anni fa quando si parlò di metro C si diceva che doveva in qualche modo decongestionare la metro A eh, se ci fermiamo al Colosseo, non succede esattamente l'opposto? No, infatti diciamo, personalmente ritengo che vadano bisogna, sia, insomma importante tentare di proseguire la metro C fino a quantomeno al quartiere Prati e quindi a garantire una seconda intersezione con la linea A così da alleggerire proprio la, la linea, A. quindi penso che sia importante ragionare in questa, in questa prospettiva, quindi eh, produrre tutti quanti il massimo degli sforzi anche gli altri enti, ovviamente i finanziatori, quindi il Ministero Regione per cercare di uh, far proseguire la metro C oltre Colosseo. I soldi però al momento non ci sono? I soldi ovviamente, chiaramente, opere di questo tipo non possono essere totalmente a carico degli antilocali, quindi andrà, eh, bisognerà verificare la disponibilità con il Ministero, no? in prima battuta assolutamente, e poi anche la Regione. Senta Se lei dovesse dire un investimento della vostra sì. giunta fondamentale per il trasporto pubblico romano nel prossimo anno? Ma sicuramente tutto il lavoro che stiamo facendo per aprire nuove corsie preferenziali, per proteggere le corsie preferenziali esistenti, sono interventi importanti che già abbiamo avviato e che vedranno la luce nei prossimi mesi perché consentono con degli investimenti minimi di aumentare la velocità commerciale e del trasporto pubblico di linea non onda. Lei conferma gli orientamenti della vostra giunta per una maggiore pedonalizzazione di alcune zone di Roma, penso a Monti, ma si parla anche di una parziale pedonalizzazione a Largo Brindisi? Assolutamente sì, stiamo lavorando in quella direzione, la città va un pochino ridisegnata, privilegiando il trasporto pubblico, la mobilità pedonale e ciclabile. Quindi lei ha citato due interventi sicuramente importanti, ma contiamo almeno in ogni municipio di realizzare degli interventi di questo tipo. Senta, a proposito di ciclabile, in questi giorni c'è un po' di polemica sul grab, diciamo il grande raccordo anulare eh, delle bici. Alcuni ideatori del progetto dicono che lo state snaturando. Lei come risponde? No, assolutamente no, anzi lo stiamo mettendo al sistema anche con la rete di corsie ciclabili ciclabili che prevediamo di realizzare sulle, sulle vie consolari, quindi no, anzi lo stiamo mettendo a sistema con il resto delle infrastrutture ciclabili che vorremmo andare a realizzare. Sente, invece che cosa state pensando di fare per la sicurezza eh, dei pedoni? Il numero di incidenti negli ultimi anni è sensibilmente aumentato? Anche lì assolutamente stiamo intervenendo per mettere in sicurezza, ci sono dei progetti già partiti in diverse aree, per mettere in sicurezza attraversamenti pedonali, ridurre lo spazio per le automobili private così da ridurre anche la velocità e quindi uh, migliorare di, questo, di conseguenza le condizioni dei, dei pedoni. Senta, ma un bel po' di autovelox no? in città? Eh? Anche questo sicuramente è un intervento sul quale bisogna, bisogna lavorare e sul quale prevedremo di, di intervenire. Si ricorda che nel 2000 si parlava tanto della cosiddetta cura del ferro. Allora, l'anello ferroviario si chiude finalmente con i 5 Stelle? Ci saranno nuove tramvie? Sì, assolutamente sì. Anche qui abbiamo avviato un ottimo colloquio, un ottimo rapporto con il RFI, Rete Ferroviaria Italiana e anche per quanto riguarda invece il trasporto su ferro leggero di superficie, nuove linee tranviarie, eh, stiamo lavorando per, per realizzare nuove infrastrutture su, tutto, su tutta la tramvia lungo, lungo Viale Primiro Togliatti, ma anche altre tramvie importanti, magari anche minori, eh, come il drammaglio tra Piazzale del Verano e la stazione di Burtino, invece altri investimenti eh, più grandi e più importanti come la tramvia lungo Viale Marconi. Ma lei può dare già delle date, se non altro per chiudere l'anello ferroviario, che insomma se ne parla da vent'anni? La gestione dell'anno ferroviario è un lavoro chiaramente che non coinvolge solamente noi ma anche RFI e quindi chiaramente non, non posso darle dei tempi eh, così precisi ma sicuramente insomma, lo sforzo da parte di tutti è quello di realizzarla quanto prima. I nuovi bus, anzi arriveranno dei nuovi bus e quando? Ah, I nuovi bus, eh, faccio un pochino un riepilogo perché è sicuramente un intervento importante che stiamo realizzando nel corso di, di questa nostra... Consigliatura, consideri che quest'anno si chiuderà la uh, fornitura che è iniziata la scorsa, lo scorso autunno, eh, quindi gli autobus, i 150 autobus a, a gasolio e poi contiamo entro l'anno di acquistare circa altri 70 mezzi a metano e, e dovremo riuscire anche a prevedere l'acquisto di 10 uh, nuovi minibus uh, elettrici e, e poi nel budget di Akatak di quest'anno uh, stiamo lavorando, stiamo cercando tutti di fare il massimo degli sforzi per inserire anche una gara comunque per, uh, per l'acquisto di altri ulteriori 200 mezzi da avviare entro, entro quest'anno